Quella che intercorre tra l'amministrazione pubblica e gli open data è talvolta, per usare un termine caro a chi naviga su Facebook, una relazione complicata. Relazione complicata dal fatto che spesso le amministrazioni pubbliche percepiscono l'open data più come un obbligo normativo che non come una reale opportunità. Opportunità di servizio verso il cittadino, ma anche opportunità di ripensarsi e ripensare le proprie logiche nell'ottica di costruire nuovi rapporti con gli utenti e di sviluppare nuovi modelli di governance. Molte amministrazioni tuttavia questo lo hanno compreso e si sono buttate con forza nella direzione dell'open data e della trasparenza. Queste amministrazioni naturalmente hanno incontrato problemi di tutti i tipi, problemi tecnologici, problemi culturali, problemi inerenti ai processi da ripensare e da riorganizzare. Ecco, in questo senso è molto importante per avviarsi nel percorso complesso ma estremamente utile di avvicinamento all'open data, comprendere quali siano gli ostacoli, comprendere quali siano le opportunità che si pongono di fronte all'amministrazione che decide di percorrere questa strada. Per ragionare di questo punto, abbiamo parlato con Gianluigi Cogo, civil servant in Regione Veneto e una delle prime persone che in Italia ha pensato dall'interno di una pubblica amministrazione di occuparsi di questo tema. Ci racconta l'esperienza della Regione Veneto e di chi i dati aperti li produce? In Regione Veneto abbiamo cominciato a trattare il tema diversi anni fa, quando era sostanzialmente un paradigma, un modello, ed era sostenuto sostanzialmente dagli ottimi pensieri del mondo libero ma non aveva nessuna fonte normativa su quale potersi appigliare è stato quindi uno sforzo sotto certi aspetti culturale quindi abbiamo aggredito il problema mettendo insieme persone di buona volontà fra le regioni italiane siamo state sicuramente la prima a costituire un gruppo di lavoro molto destrutturato, questo gruppo di lavoro non aveva dei ruoli definiti, aveva solamente persone che erano intrigate dal tema, che ne capivano i benefici e volevano sfruttare il patrimonio pubblico per poterlo offrire ai cittadini e alle aziende. Il lavoro di questo gruppo ha prodotto poi una proposta di delibera che devo dire la verità eh, i nostri amministratori hanno accolto subito favorevolmente. Come le altre amministrazioni regionali quindi abbiamo adottato un atto il quale sostanzialmente prendeva eh, delle decisioni anche leggere sotto certi aspetti, però secondo me fondamentali. La prima era quella di costruire e mettere online un portale dedicato ai dati, dati.vento.it, che è il vero repository sul quale i dati aperti vengono ancora inseriti. L'altro è stato quello di sancire che il gruppo di lavoro era effettivamente il luogo dal quale nascevano idee e progetti relativi all'open data. Quali sono gli ostacoli culturali e tecnologici per la piena adozione dell'open data nella pubblica amministrazione? Per quanto riguarda la diffusione, l'adozione e, e diciamo sotto certi aspetti la nascita di un sistema open data nella pubblica amministrazione, quindi quando parlo di nascita di un sistema eh, deve essere un qualcosa che ha dei paletti saldi, una normativa, dei processi e soprattutto delle azioni ben definite ecco questo sistema stenta a crescere perché la maggior parte di chi opera all'interno della pubblica amministrazione oggi come oggi si pone come un bloccante, viene definito un blocker, cioè non un qualcuno che aiuta un paradigma a crescere perché succede questo perché la pubblica amministrazione innanzitutto ha un problema di tipo generazionale rispetto ai nuovi paradigmi eh, è costituita in gran parte da persone anziane persone che studiano si acculturano poco fanno pochissima formazione e sono concentrate su processi ormai datati riportare queste persone a rivedere processi, ma soprattutto progetti e modelli per fare qualcosa che è legato non tanto a quello che viene definito il government tradizionale, cioè l'efficientamento della pubblica amministrazione, a quale gran parte dei dipendenti crede e magari è motivato, ma trasformare l'opportunità open data verso quello che viene definito il modello di government to business, cioè sto facendo qualcosa per il territorio. La crescita del territorio per la competitività. La parola importante che va legata all'open data è spesso crescita, cioè gli open data aiutano la crescita che avviene attraverso la maggiore trasparenza e anche la maggiore competitività. Ecco, questo non è nel DNA dei dipendenti pubblici. Quindi bisogna continuare a fare opere di acculturamento, di disseminazione, quelle che vengono definite sostanzialmente School of Data. Quindi fare molto coaching, prendere queste persone portarle in luoghi, metterle insieme, fargli vedere dei risultati magari da progetti analoghi in altre parti dell'Italia o dell'Europa e motivarli a lavorare anche per l'open data, altrimenti per loro è solamente un onere in più del quale non ne capiscono assolutamente l'efficacia. Quali sono altre esperienze interessanti a livello nazionale? significative in questo momento sono sicuramente la più destrutturata, libera e diciamo bottom up che è quella di Spaghetti Open Data. Perché mi piace Spaghetti Open Data? Perché Spaghetti Open Data è una comunità e sappiamo quanto è importante nella definizione di quello che è lo schema, il sistema dell'Open Data, le comunità siano. Basta guardare il, il portale eh, data.gov che per tutti noi che ci occupiamo di questo, ci sono tre grossi pilastri. Da una parte ci sono ovviamente i dati, dall'altra ci sono le applicazioni, dall'altra c'è la community. Ecco, la community è nata dal basso, non è stata creata dopo che sono state formulate le prime normative. Ed è molto bello in Italia avere la community di spaghetti Open Data perché mette insieme hacker civici, civil servant, quindi una parte diciamo più nerdistica, quindi di smanettone dell'open data, assieme a funzionari della pubblica amministrazione, ma poi è data giornalista, sociologi, ricercatori universitari, tutti insieme, eh, immaginiamo poi che questo, questo gruppo ha già superato i mille aderenti, si prova a fare cultura, questa è sicuramente un'esperienza interessantissima. L'altra esperienza interessante è che è partita, e mi piace ricordarlo, prima ancora che ci fosse una normativa sull'open data, è quella del che è nata da una forma partecipata da diverse persone che hanno aiutato il Formez a costruirlo e in questo momento è gestita ancora da persone che oltre ad essere di bravissimi tecnici sono persone che ci tengono tantissimo a questo paradigma, cioè ci mettono la componente di passione che è molto rara nella pubblica amministrazione. E quali a livello internazionale? Per quanto riguarda le citare il progetto Homer, è un progetto che ha visto coinvolte eh, per ben tre anni eh, alcune regioni italiane, in particolare Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna, le quali hanno cominciato a collaborare a livello interregionale con i territori del Mediterraneo. È stata una scelta, eh, diciamo che sotto certi aspetti i territori del Nord Europa erano molto, ma molto più veloci e sotto certi aspetti anche culturalmente più pronti a sviluppare il tema dell'open data. Nel bacino del Mediterraneo abbiamo visto una certa resistenza, però è stato veramente intrigante innanzitutto mettere insieme una federazione di portali, quindi abbiamo messo a disposizione i dataset di ben 19 territori in un portale unico, utilizzando anche una semantica condivisa, che non è poco nel campo dell'open data, ma soprattutto siamo riusciti a fare, eh, diciamo, un memorandum of understanding che è sostanzialmente un regolamento del consorzio che ha messo insieme normative ma soprattutto culture diverse. Se pensate che alcuni di questi paesi provenivano dai Balcani dove non c'è assolutamente una normativa ma non ci sarà per anni, dove ci sono solamente dei diciamo, di guastatori, di pionieri e dall'altra c'erano paesi più evoluti come la Spagna, la, Spagna, la Francia e l'Italia dove c'era già un supporto di normative. Mettere insieme queste persone e soprattutto farle partecipare tutte insieme ad un hackathon internazionale che ha prodotto delle applicazioni, applicazioni assolutamente di valore è stata un'esperienza entusiasmante, non è l'unico progetto internazionale che conosco, però volevo assolutamente dimostrare con questo che anche in Italia si possono affrontare delle sfide di scala più, più alta. La cosa interessante del progetto Omer è che ora ci stiamo concentrando, ipoteticamente, di un altro progetto sulla qualità dei dati perché ci siamo accorti che l'importante non è aprire molti dataset, ma perché le aziende li usano, devono essere assolutamente dei dataset di qualità. Con Gianluigi Cogo abbiamo parlato di Open Data e PA, nello specifico l'esperienza della Regione Veneto quale produttore di dati aperti, i principali ostacoli culturali e tecnologici alla piena adozione dell'Open Data nella PA. Le esperienze più interessanti a livello nazionale e internazionale.